Non provino a raccontarcelo, gli imbalzi dequalifica. L'istruzione pubblica in Italia perché è chiaro che il modello nozionistico dei quiz a crocette serve soltanto a produrre dei futuri lavoratori dequalificati e quindi precari e ricattabili. Certo non ci illudiamo che questo scandalizzi un governo che ha votato quella porcheria di riforma del mercato del lavoro, il Jobs Act. 24 milioni di euro nei prossimi tre anni verranno buttati per fare queste prove, mentre la scuola italiana è ridotta in ginocchio, mentre i tetti delle scuole crociano mentre non si spende un euro per il diritto allo studio noi siamo i residuali delle Gae, cioè siamo quelli che hanno scelto di non cedere al ricatto dell'assunzione a tutti i costi, ma fuori casa, perché in effetti uno dei requisiti cioè uno dei ricatti, il ricatto fondamentale era quello che l'assunzione l'avremmo avuta, ma lontano da casa per almeno tre anni. Cosa che invece adesso stanno cambiando. Ci sono continui emendamenti a questa cosa per cui gente che ha scelto di fare domanda avrà l'assegnazione provvisoria vicino casa che in effetti questo andrà a ledere tutte le persone che hanno scelto di non fare domanda contando sui posti, sui posti che abbiamo ogni anno sull'organico di fatto. Possiamo dire che quelli che il governo non è riuscito a intimidire sta provando a comprarseli? Infatti la tecnica utilizzata da questo governo è quella classica dividi e timpera, noi come corpo docente ci siamo divisi in quelli di GAE, quelli di fase B, quelli di fase C, quelli di fase D, di fase 0, di fase A, è stata la tecnica proprio del governo, voleva dividerci, non voleva che noi facessimo un fronte comune contro una legge che era sbagliata fin dall'inizio, incostituzionale e illegittima. Quindi Renzi da questo punto di vista ci è riuscito benissimo, ha vinto la sua partita, ma fino all'ultimo noi continueremo a combattere per difendere i nostri diritti e soprattutto il nostro diritto al lavoro, perché la, Repubblica, la nostra Repubblica è fondata sul lavoro e non possiamo farci togliere il nostro posto di lavoro. Ah, Rosaria Pirodi... Hai parlato anche insomma, dal microfono perché tu hai subito un provvedimento disciplinare proprio perché non hai voluto usare le tue ore di lavoro per preparare a, agli invalsi e quindi il dirigente scolastico ha provveduto. Sì, non, non, solo un pro, non solo un avvio di procedimento disciplinare che si è concluso con una sanzione eh, pesantissima di sei giorni di sospensione dall'insegnamento, eh, una... come dire, una una sospensione di, di gravissima in realtà per aver fatto cosa? Normalmente il mio dovere. Grave ed intimidatoria? Grave e intimidatoria infatti ti dicevo prima non siamo stati gli unici noi tre ad avere la, la minaccia chiamiamola così perché la minaccia era estesa a più persone e poi è stata applicata solo a tre perché altri sono tornati sui loro passi e hanno rinunciato quindi questo è intimidatoria sì ha il suo effetto. La protesta si è sgredolata nel tempo, come mai e dispiace, insomma alla fine il governo ha avuto ragione dividendo? Beh, in primo luogo va ricordato che fin da settembre i primi a ritirarsi sono stati CGL, CISL, WILL e SNALS che hanno chiuso la luce e per mesi e mesi non hanno fatto niente, salvo adesso direi con una coltellata alle spalle fissarci uno sciopero tra otto giorni, dividendo la categoria, mettendo molti di fronte alla contraddizione sciopero il 12, sciopero il 20 o non sciopero per niente, ma a parte questo ovviamente il potere dei presidi è stato aumentato a dismisura, molti si sono subordinati a questo potere, bisogna ammetterlo tra i docenti, hanno accettato di arrendersi e noi no, noi non solo continuiamo a lottare ma abbiamo anche in campo un referendum importante e decisivo che può cancellare tutti i punti peggiori della legge 107 che si potrà tenere nella primavera, nella primavera del 2017.